Presidente, questa riforma insomma, è lo studio di tutti gli ordini professionali, come contribuisce con la Camera di Commercio? affinché insomma, sia eh, conosciuta ancora di più. Beh, innanzitutto organizza, questo, come in questo caso, dei corsi di aggiornamento. Stasera appunto, parte questo corso di aggiornamento eh, sulla mediazione per adeguare appunto, questo mondo che ovviamente è in continua evoluzione, in particolare eh, oggi con eh, l'adozione delle norme previste nella, nella riforma Cartabia e quindi cerca di adeguare anche la formazione dei professionisti, tra l'altro molto numerosi, presenti a, questa, a questo mondo corso di aggiornamento alle nuove, alle nuove normative. Ovviamente eh, ci sono campi che vengono allargati eh, di intervento di questa eh, possibilità di questa eh, giurisdizione alternativa e che quindi dovrebbe anche e eh, al quale ci sentiamo eh, anche così impegnati a contribuire un alleggerimento diciamo, di quello che è il carico della, eh, della giurisdizione ordinaria. Quali sono le materie che la riforma carta? abbia introduce nuove ecco per quello che riguarda ovviamente l'attività di mediazione. Per quanto riguarda la mediazione obbligatoria, quindi quella in che condizioni di procedibilità poi per attivare un processo di fronte agli organi di giustizia abbiamo con particolare riferimento al nostro mondo economico tutto il mondo delle società di persone, per esempio, che nelle controversie sia tra le società appunto che anche verso terzi dovranno d'ora in avanti attivare proprio un tentativo di conciliazione prima di risolvere la questione eventualmente di fronte ai giudici. Ma anche nell'ambito dei contratti di subfornitura che interessano anche questi molto il nostro distretto, e anche qui sarà necessario rivolgersi al mediatore e quindi a un organismo di conciliazione come quello che è in Camera di Commercio e che può vantare dei mediatori sempre più aggiornati perché noi appunto li facciamo iscrivere all'elenco ma poi li accompagniamo anche verso percorsi di aggiornamento sempre più professionalizzanti perché puntiamo molto sulla risoluzione alternativa delle controversie. Grazie.